Ciao, benvenuti nel mio canale, un like se vi piace il video, iscrivetevi al canale e attenzione, occhio alle truffe, guardate il video! Allora, cosa mi è successo? ho messo in vendita questo cappotto, questo cappotto di lana con il collo di pelliccia a 100 euro su eh, subito e mi ha contattato una ragazza, Giorgia, che mi dice «Guarda, mi piace quel cappotto, mi interessa, lo vorrei comprare». Ok, dico io, va bene. E lei mi dice, allora domani ti faccio il pagamento. Sì, gli ho detto me lo fai sulla Postpay, sulla Paypal. E lei mi dice, cos'è la Paypal? è un conto online ah mi fa no perché guarda io con i conti eh, ho un conto particolare devi andare tu allo sportello del mancomat ho dei codici da inserire ti dico i codici tu inserisci i codici che ti dico e ti arriva il pagamento in automatico nella tua carta eh? Mm. mi arriva il pagamento con il codice nella mia carta ma. al che gli dico ma io non ho mai sentito di questi pagamenti e lei mi dice ma tu hai la postpay? gli ho detto sì ho la postpay e lei ma quella gialla? Le ho detto sì ho quella gialla ah ma non so se funziona con quella gialla e gli ho detto quella che uso per fare compere eh, e lei mi fa ah sì guarda perché io faccio tante compere online perché compro appartamenti li arredo e poi li vendo e lì gli dico, scusa, tu compri tanto online, non sai neanche che cos'è una Paypal. Vabbè, però ero attirata dai 100 euro e gli dico, ok, come funziona la cosa? E lei mi dice, sì, devi andare in posta, cioè devi andare proprio nel, nello sportello. Nello sportello è facile e io ti dico come si fa. Le ho detto, ok, allora facciamo domani. E lei mi dice, va bene, mi dici l'ora che vai e torniamo domani alle 3. Eh, e lei mi fa ok allora se vai domani alle 3 mi chiami su questo numero e io ti dico come fare va bene vado il giorno dopo alle 3 sempre in testa questo cappotto che dico oh allora l'ho venduto vado e um, chiamo irraggiungibile non mi risponde nessuno aspetto 3 3 10 3 un quarto e dico ma va a quel paese sto qui a perdere tempo me ne vado a casa tanto tanto dice, scusate, tanto se vede la chiamata eh, quando accenderà il telefono vede la chiamata mi chiamerà Così è stato il tempo di arrivare a casa, tre e mezza, mi chiama. Oh scusa, guarda, eh, stavo lavorando, quindi non ho potuto rispondere perché spendo col telefono. E oggi sono impegnata e non riesco proprio. Ti faccio chiamare da mia sorella, fate l'operazione con mia sorella. Gli mi ho detto ma scusa, sono appena tornata a casa, mi fa no, dai ti prego, lo voglio, il cappotto, ti prego, anzi farti pago anche il disturbo, dieci euro in più che ti pago il disturbo. Gli ho detto, sì, ma io devo ritornare là, sono sette chilometri, devo riprendere la macchina e andare... No, ma ti prego, ti prego. Ok, vado. M metto giù, mi richiama subito la sorella e mi dice, guarda, mi chiami su questo numero quando sei arrivata. Vabbè, arrivo, sono davanti al bancomat, gli dico, telefono, c'era la sorella e mi dice... Allora guarda inserisci la carta. Ok, inserito la carta. Mi fa. Eh, mi, mi dice, ma guarda, io continuo a dire, ma guarda che io non l'ho mai fatto questi pagamenti qui. Mi fa, ma non ti viene comoda fare una, post, una ricarica post pay? No, non posso perché non siamo abilitate, devo fare questo. Abilitate per fare una ricarica post pay? Mi ho detto basta che vai da un tabacchino, costa 2 euro dal tabacchino, un euro, la può fare là. No, preferisco farla così. Vabbè, ormai sono là, la facciamo. Per farvela breve. Lei, inserisce la carta? Ok, sempre per telefono. Carta inserita? Allora, digiti ricariche. Ok, ricariche i pagamenti. Ricariche pagamenti. Adesso ti esce il codice che io ti do e inserisci il codice. Ok. Mi inserisce, esce il codice e c'è scritto numero carta. Ok, numero carta. E io le dico, scusa mi esce il numero carta, Ma sì sì perché devi dire, dare i codici che ti do io, mi dà il codice 5333, un, un numero lunghissimo, al che penso? Ma che cacchio di codice è questo? Qua a me sembra un numero di una carta, non di un codice. Morale, finché facevo le operazioni, ho messo esegui, mi dà il numero del conto, non, mi dà il totale. Perché lei mi dice, ti dà il totale di quanto c'è. Dovrei avere, mi dice lei, 500 euro. Ok, metto il totale... E vedo, guarda che qua non c'è 500 euro, c'è 5 euro. Ma mi fa, ma no, non è possibile, c'è 500 euro. Ho detto, senti, a me da 5 euro. No. E lui fa, ma non hai un'altra carta? Proviamo con un'altra carta. Sì, ho detto quella Evolution. Eh, proviamo quella. Ok, provo quella. Stessa procedura, ricarica, pagamenti, codice. Mettiamo di nuovo il numero di quel codice lungo così che io ho detto, ma che cazzo, ma questo... Eh, scusate per la parolaccia gli ho detto, ma scusa, scusa, ma questo a me sembra il numero di una carta, che codice è questo? Morale mi dà di nuovo il totale, euro 28, gli ho detto, scusa, qua c'è 28 euro, eh, no, non ce n'è 500, ah no, allora non lo so, mi fa ma non hai un'altra carta? No, anche se ce l'avevo, no, gli ho detto, se vuoi cappotto, sempre questo, questo, guardate che bello che è, a 100 euro, è nuovo, di lana, c'è anche cashmere gli ho detto ma eh, se vuoi il cappotto mi fa una ricarica e lei? Oh, guarda non lo so allora chiama mia sorella e mette giù ma se nella prima carta il saldo era 5 euro ma 5 euro ce l'avevo io il saldo della prima carta nella seconda carta 28 euro era sempre il mio saldo ma allora il numero che ho messo il codice che, che ho messo che cos'era? era il codice che non era un codice ma il numero della sua carta quindi lei mi ha dato il numero della sua carta praticamente lei voleva far vedere che mi inviava i codici per pagare invece se io facevo il pagamento ricaricavo la sua di carta davo io a lei 100 euro allora mi ha messo giù e quindi io non ho telefonato alla sorella ma ho telefonato il numero verde gli ho spiegato tutto, tutta la, la situazione tutta la cosa e gli dico ma secondo me qua mi puzza di truffa e lui mi fa no le puzza di truffa è una truffa ma pensa te è che per fortuna non avevo soldi perché in quel momento no? Io, cioè, allora io mi, mi fido abbastanza di tutti io sono quella che si fida e poi viene fregata ok però se procedevo davvero al pagamento bastava che spiegasse dassi l'invio se c'erano soldi lei me li prendeva quindi non fidatevi mai di nessuno mi raccomando non fidatevi mai di nessuno mi avevano clonato tempo fa la carta di credito la postpay, la postpay evolution era stata clonata online quindi questi qua si sono fatti spese, ristoranti, mangiare per il gatto massaggi eh, per circa 300 euro me ne sono accorta troppo tardi quando l'ho bloccata poi vabbè ne ho rifatto un'altra quindi nelle carte, queste carte qui tengo pochi soldi quindi è difficile che mi porti via dei soldi perché ne tengo pochi però tutto questo per dirvi ragazzi state all'occhio perché girano persone come queste che pensano, dicono loro faccio il pagamento invece si fanno ricaricare la propria carta attenzione, attenzione Grazie per aver guardato il video, ciao e attenzione alle truffe, ciao!